Varigon NSP. Supporto per vene sane. Questo prodotto ha già ricevuto molte recensioni positive. Ottimo supporto per le mie vene. Si prende cura del problema che avevo alle gambe. Nessun'altra sofferenza. Funziona bene. Sono stato davvero contento di Varigon. Aiuta davvero il dolore alla gamba destra a causa di un problema di circolazione. 3 al giorno. Funziona bene. Sono al mio secondo flacone e non ho più dolori alle gambe dovuti a decenni di vene varicose. Sono tutti fantastici, puoi sentirli funzionare. Ho subito notato la capacità di stare in piedi più a lungo senza dovermi sedere o alzare le gambe. Adoro come funziona sulle mie gambe di 75 anni. Ho appena finito la mia prima bottiglia, non vedo l'ora di ricevere la prossima. Lo stavo cercando da molto tempo. È molto buono. Questo prodotto funziona molto bene. Vari andato, supporta la salute, la forza e la funzione delle vene. Aiuta a supportare un flusso sanguigno ottimale al cuore e alla gamba. Supporta la circolazione. Ingredienti Polvere di estratto di semi di ipocastano, Eschiulus ipocastanum, agente di carica, cellulosa microcristallina, involucro della capsula, gelatina, acido L-ascorbico, vitamina C, polvere di semi di fieno greco, trigonella foenum graecum, rutina dell'albero della pagoda giapponese, sofora giapponica gemme, esperidina, bioflavonoidi citrici, agente antiagglomerante, sali di magnesio degli acidi grassi. Dose da due capsule, quantità per due capsule, vitamina C97 mg, estratto di semi di ipocastano, esculus ipocastanum, riferito al 20% di escina, 350 mg. Semi di fieno greco, trigonella foenum graecum, 90 mg. Rutina dall'albero della pagoda giapponese, Sofora giapponica, 60 mg, esperidina 8,4 mg, bioflavonoidi citrici 60 mg, ingredienti chiave, estratto di semi di ippocastano. rutina, bioflavonoidi citrici, vitamina C, rilevanza di questo prodotto. Chi ha bisogno di vari gon NSP? La stragrande maggioranza delle donne che hanno partorito ha vene problematiche. Anche gli uomini sono interessati a questo argomento. Le emorroidi si verificano non solo dopo il parto la prevenzione dei problemi alle vene in generale riguarda tutti trattamento chirurgico delle vene varicose ampiamente applicato una procedura molto richiesta scleroterapia l'introduzione di una sostanza in una vena che spegne la vena la vena si trasforma in un cordone di tessuto connettivo nessuna vena nessun problema vene varicose complicazioni perché le vene problematiche rappresentano un pericolo per la vita embolia polmonare Motivo più che sufficiente per iniziare la prevenzione. Embolia polmonare. Un'embolia polmonare è un vaso sanguigno ostruito nei polmoni. Può essere pericolosa per la vita se non trattata rapidamente. Consiglio non urgente. Consultare un medico se senti dolore al petto o alla parte superiore della schiena. Hai difficoltà a respirare. Stai tossendo sangue. Questi possono essere sintomi di embolia polmonare. Potresti anche avere dolore. Arrossamento e gonfiore in una delle tue gambe. Di solito il polpaccio. Questi sono i sintomi di un coagulo di sangue, chiamato anche trombosi venosa profonda. Perché l'asportazione delle vene, o il loro, arresto, mediante scleroterapia o laser, non risolve tutti i problemi delle vene. L'aumento della coagulazione del sangue e l'insufficienza valvolare sono un problema sistemico. Risolvere il problema in un posto non risolve l'errore di sistema. Dove altro possono esserci problemi con le vene? Ovunque ci siano vene. Sia le emorroidi che il dolore pelvico cronico possono anche essere direttamente correlati alla condizione delle vene e del loro apparato valvolare. L'insufficienza venosa cronica, CVI, è una condizione più comunemente causata da valvole malfunzionanti, incompatibili, nelle vene. Queste valvole incompetenti rendono difficile per le vene inviare efficacemente il sangue dalle gambe al cuore. In una normale vena funzionante, le valvole unidirezionali si aprono per spingere il sangue in avanti verso il cuore, quindi si chiudono per mantenere il sangue in movimento in avanti. Quando queste valvole non funzionano correttamente e non si chiudono, il sangue può rifluire nella vena. Di conseguenza, le vene rimarranno piene di sangue. Valvole deboli. Le valvole venose sono costituite da una proteina chiamata collagene. Le caratteristiche del collagene variano leggermente da persona a persona, con alcune persone che producono collagene più flessibile mentre altre producono una versione relativamente più rigida. Se fai parte di quest'ultimo gruppo, le tue valvole potrebbero essere più suscettibili all'usura e danneggiarsi più facilmente. Collagene, supplementi dietetici. Sapevi che il collagene costituisce oltre il 30% di tutte le proteine del tuo corpo? In luoghi diversi, ci sono diversi tipi di peptidi di collagene. Il tipo 1 è soprattutto il materiale da costruzione di pelle, ossa, tendini e legamenti. Il tipo 3 si trova nella pelle e nei vasi sanguigni. Il nostro collagene combina entrambi i tipi di peptidi ed è una proteina con una maggiore solubilità. È senza glutine, senza lattosio, paleo- e keto-friendly e, naturalmente, non geneticamente modificato. Il nostro collagene combina entrambi i tipi di peptidi ed è una proteina con una maggiore solubilità. A proposito di supporto per l'apparato valvolare delle vene. Rafforzare il tessuto connettivo in generale è di aiuto anche all'apparato valvolare delle vene. Migliorare l'aspetto il viso risponde anche al supporto nutrizionale. Aiuto per le navi. Apparato legamentoso. Cartilagine. Tutto il tessuto connettivo presente nel corpo umano. Insieme al collagene, negli anni abbiamo utilizzato con grande successo la condroitina per sostenere le vene. Immagine. Vene varicose del piccolo bacino. Sindrome pelvica congestizia. Quante donne soffrono a causa del dolore pelvico cronico? Nessuno conosce il numero esatto. In quale percentuale di casi è direttamente correlata alle valvole delle vene? Sindrome da congestione pelvica I sintomi della sindrome da congestione pelvica sono Dolore pelvico profondo e sordo Il dolore peggiora dopo posizioni erette, come stare in piedi e seduti Il dolore peggiora dopo l'esercizio, come camminare, correre e sollevare pesi Dolore durante o dopo il rapporto Dolore alla schiena e alla coscia vene varicose intorno ai genitali e nelle gambe. La causa sottostante è dovuta al reflusso, in senso inverso, della vena ovarica che pressurizza e travolge le vene pelviche portando all'allargamento delle vene pelviche, alla congestione e quindi al dolore. La sindrome da congestione pelvica sembra essere una causa poco riconosciuta e sottodiagnosticata del dolore pelvico nelle donne. Poiché il dolore pelvico cronico può essere causato da una varietà di condizioni, la diagnosi della sindrome da congestione pelvica è spesso ritardata poiché i medici sono più inclini a organizzare test per escludere condizioni più sinistre come infezioni, infiammazioni e cancro nell'intestino e in altri organi pelvici. Vene varicose della piccola pelvi, significativa compromissione della qualità della vita. Nei sintomi di questa malattia non ci sono chiare indicazioni che sia necessario cercare un problema nelle vene della piccola pelvi. E i sintomi sono simili a un'altra malattia spesso vengono curati per loro. Quali sono le soluzioni? Se la malattia ha avuto luogo, la medicina offre metodi e operazioni conservativi. Se un'operazione è necessaria, viene eseguita. Ringraziamo la medicina e i medici per il loro aiuto e per tutte le opportunità offerte per mantenere la salute. E perché sono necessari integratori NSP per qualsiasi soluzione? Perché il numero di vene non cambia. In effetti, potrebbero essere meno. Ma inizialmente sono stati creati esattamente nello stesso modo in cui sono stati creati. Non vi è alcuna garanzia che un'operazione riuscita in un luogo protegga le vene in un altro luogo dai processi globali che si verificano, ad esempio, a livello ormonale. Oppure nel sistema di coagulazione del sangue. O nel tessuto connettivo. A proposito, per qualsiasi patologia si considera sempre la possibilità di una terapia conservativa. Perché non chiedere al tuo medico la possibilità di utilizzare la venotonica naturale? Naturalmente e innegabilmente, i prodotti dell'azienda NSP sono creati per la prevenzione attiva. Il valore della prevenzione sta nel suo tempestivo avvio. Varigon NSP si abbina bene con Omega 3, con collagene. Creiamo onestamente, creiamo per te. Ogni settimana produciamo milioni di capsule, compresse e altri prodotti. Sappiamo che sono stati prodotti in modo equo, perché li abbiamo prodotti.